Allora, eccoci qua in questa ricorrenza così particolare, l'Epifania, l'arrivo dei Re Magi. E allora, eh, come spesso cerco di fare, prendo le ricorrenze del nostro calendario e proviamo a ridargli un significato, al di là dello schiacciamento commerciale che è stato fatto di tutte queste feste, addirittura creandone di nuove, giusto per sfruttare l'indotto commerciale. E il 6 gennaio però è invece la festa dell'Epifania. Che vuol dire Epifania? Epifania significa manifestazione, quindi è una festa di qualcosa che si manifesta, in questo caso la tradizione ci dice una divinità, ma comunque in termini proprio specifici di lingua. Epifania significa manifestazione. E poi abbiamo eh, la storia, cioè questo arrivo di questi tre re magi, grandi, questi grandi re che vengono da lontano, giungendo ad adorare un bimbo appena nato. E durante il loro tragitto, così come ci racconta il Vangelo canonico di Matteo, vengono intercettati da Erode, che quando viene a sapere il motivo del loro viaggio, ossia che loro hanno letto dei presagi, eh, delle forme nelle stelle che gli hanno detto che eh, lì sarebbe nato il nuovo grande re, Erode ovviamente, eh, da, attaccato al potere, al possesso, eh, si terrorizza e si ingelosisce e vuole sapere chi è questo re ovviamente per farlo fuori e quindi dice ai tre re magi eh, fatemi sapere appena potete dov'è questo re perché è così che possa anch'io ador adorarlo loro lo lasciano troveranno attraverso il loro seguire le stelle in particolare una stella che noi <ride> abbiamo sempre nella tradizione chiamato una stella cometa poi non ci interessa delle speculazioni diciamo eh, riduzioniste realistiche che eh, poi ci dicono eh, ma forse era una congiunzione più di due pianeti per cui era particolarmente luminosa ma non ci è il simbolo questa stella particolarmente luminosa che loro seguono e che gli indica dove andare ad adorare allora di tutta questa storia io veramente voglio, voglio, darvi un po' quello che mi arriva, quello che, che sento che emerge da questa, da questa meravigliosa storia avventurosa, no? eh, di questo viaggio da lontano per andare ad adorare, di questo sfuggire alla, alla seduzione del maligno che dice, ditemi dov'è questo re affinché io lo possa adorare. Notate subito il diaballo, no? Non è che eh, manifesta le sue intenzioni, li segue, no, no, no. Nella storia di Matteo eh, questo diaballo incarnato da Erode chiede proprio che i magi tradiscano ciò che vanno adorare e riferiscano ciò che troveranno e dove lo troveranno. E quindi noi abbiamo qui una meravigliosa metafora di tutto quello che, che sta succedendo. Innanzitutto il viaggio per arrivare all'adorazione, il viaggio da tanti popoli lontani. Quindi c'è una sorta di unione di questi popoli, questi tre re viaggiano insieme questi tre re non si fanno la guerra non competono per chi regala di più chi regala di meno viaggiano insieme vengono da lontano e viaggiano insieme quindi ci sono popoli, razze e culture che devono unirsi questo ci dicono questi tre re che viaggiano insieme secondo ci dicono che devono essere in grado di interpretare i segni perché loro arrivano senza sapere niente, nessun messaggio su Telegram, su Whatsapp, nessun televisore, nessun telefonino, leggono la natura, alzano lo sguardo al cielo e leggendo le stelle e facendosi guidare da esse, percorrono infinita strada. Pensate sempre in questa storia meravigliosa la fatica di affidarsi a dei presagi, dei presagi. Chi di noi per un presagio farebbe un viaggio durato probabilmente un mese? Vogliamo essere eh, diciamo eh, minimi perché questi venivano veramente da tre parti della terra diverse, no? uno era di carnagione scura scura, uno era di carnagione eh, chiara e un altro di carnagione olivastra asiatica, venivano dai tre punti della terra, affrontano un viaggio lunghissimo, un viaggio lunghissimo sulla base dei segni del cielo, sulla base di quello che la natura gli ha parlato e gli ha detto, e arrivano seguendo la natura le stelle seguendo l'altrove che si manifesta attraverso i segni della natura arrivano e la prima cosa che incontrano e chiedono anzi la cosa bella ancora di questa storia è che chiedono ovunque sapete dov'è eh, che deve nascere o che è nato il re futuro dov'è il re dei giudei dov'è e, queste, e spargono la voce, quindi chiedono in giro, non sanno. Dopo tanto viaggiare, dopo tanta conoscenza, essi non sanno dov'è, chi è, dove sta. Quindi vedete accoppiate insieme questa, questa affidarsi, eppure ancora il vagare incerti. no? Quindi c'è una fede enorme nel fatto che ci sono altre forze, e allo stesso tempo un affidarsi completamente, un affidarsi completamente a, a, a, al, a ciò che riuscivano a trovare intorno a loro, chiedendo un, un dubbio, no? un, un, un, vagare, un vagare, e nel loro vagare, a causa di questo vagare, proprio perché essi non sanno, si sono affidati ma non sanno, da chi vengono intercettati? Dal Diaballo. Erode, il potere, la ricchezza, il denaro. Il potere, la ricchezza, il denaro. Erode li intercetta, li fa chiamare e mente. Nella storia mente, eccolo il Diaballo, ditemi dov'è, perché io venga ad adorarlo. Ed ecco questa nostra era, dove c'è la seduzione del potere e del denaro in continuazione, che ci chiede di, di essere portato ancora più dentro, di consegnargli ciò che è più importante. Erode chiede ai magi di farsi consegnare Gesù, il prossimo re spirituale. Gli chiede a loro di denunciarlo. Fateci caso. Non è che li fa seguire o li imprigiona, li, li tortura, non, non, non fa niente di tutto questo. Lui dice, anch'io voglio adorare, eccolo il diaballo, anch'io voglio adorare, io, ma figurati, io, io voglio adorare. Ed ecco i tanti disvelamenti che sono accaduti in questo periodo in cui tante persone che avrebbero dovuto essere luminose e che poi in realtà dietro i loro proclami avevano Erode il potere, il denaro. Da questo li riconoscerete: dal potere e dal denaro. Uno squilibrio nel potere, uno squilibrio nel denaro, vi porterà a Erode, perché ovviamente. Quelli sono strumenti, no? Il potere è uno strumento di realizzare le cose, il denaro è uno strumento di realizzare le cose. Ma quando è che uno strumento diventa diabolico? Quando perde la sua natura di strumento, di misura, perde la misura e quindi diventa il fine. Per uno come Erode, il potere, il denaro, per questo vuole uccidere Gesù e in nome suo farà la famosa strage degli innocenti, quindi uccidendo una marea di bambini, nel disperato e folle, pensate quanto folle, tentativo di preservare il suo potere e il suo denaro. Quindi dov'è che si riconoscono i diaballi della nostra vita? Da questo squilibrio, potere e denaro se viene il marchio verde e io continuo a fare conferenze chiedendo il marchio verde è perché sono legato al denaro e al potere e, e tutti questi messaggi vi svelano nella nostra era dove i segni sono molto chiari vi svelano sempre dov'è il diaballo quindi nel nostro viaggio di cercare la manifestazione del divino incontreremo sempre il diaballo che cercherà di dirci vengo anch'io ad adorare e in realtà vuole eliminare ritardare il più possibile l'avvento della luce l'avvento della luce quindi i magi vanno trovano il bambino gli consegnano i doni che sono eh, doni meravigliosi, simbolici, oro, incenso e mirra, se ne è parlato tanto, adesso non entriamo nel simbolo di questi doni, ma è proprio l'adorazione in sé che è meravigliosa, l'adorazione in sé di queste tre persone rappresentanti qualcosa di grosso che hanno fatto un lungo viaggio e si prostrano ai piedi di una scena estremamente umile di un bambino e si prostrano e adorano allora la domanda che ci si pone adesso è che cosa vogliamo adorare noi? siamo consapevoli che siamo nell'era delle adorazioni distorte dove invece di adorare ciò che è portatore di luce e quindi di crescita di sviluppo di, di esplorazione noi andiamo ad adolare, adorare per esempio la tecnologia. Noi siamo adoratori della tecnologia. Vi ho detto tante volte come se vi mettete a leggere il libro di Claudio Tampone, alias Klaus eh, che sappiamo, voi vedete dentro questa tecnoidolatria la convinzione che attraverso le macchine e la tecnologia l'essere umano eh, possa diventare chissà che cosa E quindi la dimenticanza completa del fatto che la tecnologia la tecnea è uno strumento lo sto usando io adesso per arrivare a voi è uno strumento un meraviglioso strumento se ci permette in questo momento di entrare in contatto ma se io cercassi di fare questo, sempre, ne fossi ossessionato, se l'avessi fatto per eh, necessità di chissà quale operazione di marketing, ecco, allora lo strumento non sarebbe più uno strumento, ma sarebbe il mio fine e io sarei dannato, sarei perso, la stessa cosa vale per gli smartphone nelle mani dei nostri ragazzi e ragazzini e bambini addirittura adoriamo questa roba, permettiamo che loro adorino, ci siamo resi conto come nelle mani di un bambino, di un ragazzo, quello strumento diventa oggetto di adorazione, adorazione, e il denaro, il denaro, cosa non facciamo per il denaro? E I nostri ragazzi tutti persi con questi, questi simboli che spuntano da tutte le parti, di marchi, marche, a perdere la loro vita ad adorare la marca, ad adorare l'influencer che gli fornisce la marca. Capite quante adorazioni distorte, perse, abbiamo nella nostra esistenza? E allora non è forse il caso di prendere questa, questa bella storia e di ricordarci che l'unica adorazione che merita è quella fatta alla luce cioè alla crescita allo sviluppo all'eterno divenire questa è un'adorazione che merita dopodiché nella storiella che succede un angelo apparve ai tre re magi e gli disse di non tornare da Erode <ride> capite che meraviglia qui si tratta di capire che la nostra vita si deve affidare su segni altri già avevano letto le stelle per arrivare a gesù e poi dopo ascoltano un angelo che gli appare in sogno e che gli dice di non tornare da erode quindi sulla base di un sogno sulla base di un, di un sogno questi, questi, questi potenti rigettano di tornare dal potente del luogo, pensate che offesa clamorosa, no? il potente del luogo che gli ha offerto tutto, e loro, loro invece rigettano qualsiasi protocollo di, di, no, di nobiltà, di, di, di regalità e se ne vanno di nascosto, perché un sogno, un angelo, gli dice non è bene che voi passate voi dovete tirar fuori tutto dalla storia, dalla dalla semplicità della storia perché quando noi lo mettiamo nella storia ci sembra tutto che torni ma dovete calarlo nella nostra realtà perché quelle sono metafore di come... della nostra realtà noi pure sogniamo eppure quante volte non ascoltiamo i nostri sogni certo non è facile leggere i sogni ma capite quante quanto è importante il messaggio che ci viene dato per delle stelle e per dei sogni per un angelo una visione per una visione io rinuncio e cambio la mia vita faccio un viaggio che dura settimane mesi e non ripasso dal potente di turno che probabilmente mi avrebbe omaggiato con regali come si usava a fare allora no e me ne vado alla chetichella quindi Comprendete quanto è importante che noi reimpariamo ad affidarci a qualcosa che va oltre la razionalità. Non dimenticando la razionalità, per carità, poi loro andavano lì cercando dov'è Dov questo nuovo re, dov'è... Eh, cioè, non dimenticando la razionalità, eh, anche loro hanno dovuto preparare il loro viaggio, hanno dovuto arrivare, hanno dovuto preparare le provviste, hanno dovuto saper leggere le stelle per arrivare, ma l'afflato principale, quello che era al centro del loro movimento, non tutto il contorno, cioè tutta la preparazione, il, mo il, il modo di portare avanti questa impresa nel mondo, che è sicuramente aiutato dalla razionalità, ma è il centro, cioè il cosa sto facendo io, un viaggio di settimane meno nulla, e cosa sto facendo io, ah non passo dal mio collega re perché una visione mi ha detto che è meglio che non ci passi, Capite che il succo dell'azione di questi tre potenti non è razionale. Viene dall'ispirazione irrazionale, dall'archetipo femminile, viene dalla madre. È a questo ascolto che noi dobbiamo tornare. Dobbiamo saper fare viaggi per ritrovare l'adorazione, della luce, della crescita, dello sviluppo e allo stesso tempo, allo stesso tempo avere il coraggio di ascoltare ciò che non si ascolta più cioè quello che non è razionale la razionalità ci servirà poi a costruire il nostro viaggio a fare in modo che il nostro viaggio nel mondo materiale, materico vada a buon fine ma il centro, il succo sono altre forze, perciò capite che con questa bella storia il mio augurio a voi tutti, perdonatemi se non guardo i messaggi, ma io devo guardare voi, non posso andare con gli occhi a guardare i messaggi che mi scrivete, e ma, ma li sento, e li leggerò dopo, il mio augurio profondo veramente è di ritrovare le adorazioni che ci fanno crescere e di sentire i diaballi nella nostra vita, il potere il denaro, il potere e il denaro squilibrati non possono che indicare un diaballo che poi si dimostrerà per ciò che è, cioè privo di compassione, la strage degli innocenti. Tantissimi bambini ammazzati nel folle delirio di un pazzo che solo per il denaro e per il potere è disposto a trucidare, a trucidare il simbolo della vita stessa, gli infanti, i bambini, coloro che sono appena nati nella follia di trovarne uno quello che gli avrebbe tolto il potere il denaro e non c'era questa aspirazione non aveva nemmeno capito nulla come è ovvio di queste forze che procedono in realtà cieche come i nostri governanti come i nostri eh, filantropi che tentano di condurre il mondo da ciechi e non possono farlo dal momento che la loro anima è a brandelli. Strappiamo la tecne dalla mano dei nostri ragazzi, usiamola come strumento, che vedete che è uno strumento che funziona se viene usato in un certo modo. Il denaro usiamolo come strumento e riscopriamo l'adorazione della luce che ci fa crescere, che ci porta avanti. Abbiamo questo coraggio di affidarci all'irrazionale, sentendo profondamente la missione della nostra vita e non guardandoci come palline impazzite, questo materialismo che ci ha fatto credere di essere solo accidenti del caso, piccole palline perse in un universo caotico. Non è così, non è così. C'è una grande bellezza che guida tutto, ma non è la bellezza degli eterni sorrisi New Age, è la bellezza immensa della danza degli opposti e di questo equilibrio che dobbiamo ritrovare ascoltando la madre, ascoltando la luce, adorando la luce e mettendoci in viaggio, schivando il diaballo. Un grande augurio di un'epifania per tutti voi, una grande manifestazione per tutti noi, per tutti noi.